Che tempo fa oggi là fuori? Ancora troppo caldo? Dicono che verrà a piovere, rispose Lyle. Potrebbe. In effetti sta diventando scuro. Ai contadini non farà piacere, vero papà? Disse Lorraine. No. Se devono mietere il grano. Per quelli che coltivano mais fa lo stesso. Sembra una specie di benedizione. Una benedizione a doppio taglio disse Lyle. Dad lo guardò. Eh sì. Un sacco di volte le benedizioni non sono andate per il verso giusto. Deve averne viste parecchie nel corso della sua vita. Sono cresciuto in Kansas, nelle pianure occidentali. Ne ha visti di cambiamenti, giusto un paio. Guardò di nuovo fuori dalla finestra. L'irrigatore si era mosso sulle sue ruote dentate. Si mise a ricordare. Questa era l'unica casa della strada quando l'abbiamo comprata. Non è vero Mary? Ciao a tutti, sono Paolo Pierobon, un saluto particolare ai lettori di Emmons e di NN. Ho appena finito di leggere e di incidere Benedizione di Kentaruf, eh, lettura e ascolto che consiglio davvero a tutti, è un libro magnifico. Accorrete numerosi. Ciao!